Bella, bella ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft, siamo il ventiduesimo episodio stavolta ed è questo, oggi è il doppio episodio di in una giornata, quindi eh, una giornata speciale, poi per questo motivo, perché non so, avevo voglia di fare un video, secondo episodio, lo facciamo, ce lo togliamo e siamo a posto. Vi dico che probabilmente anche domani ci sarà un doppio appuntamento con noi, con un primo e un secondo episodio, sempre della stagione di Minecraft, dove andremo continuamente a guardare bene le farm che ho fatto, e quello che ho fatto perché sono stato assente un po' e ho fatto parecchie cose, e magari ne faremo anche altre insieme. Lascio la linea, all'inviato speciale che si trova nel mondo di Minecraft. La linea è tutta tua. Ciao! Ciao, eccoci qua, siamo bentornati Grazie di avermi dato la linea E vediamo allora Ci siamo lasciati l'ultima volta Il tuo appuntamento Con caravanna Fornace che stava lavorando per preparare il carbone Come vedete il carbone ne sta andando giù parecchio Adesso gli diamo un altro click per vedere di distribuire le ultime, ultime cose E nel frattempo andiamo a dormire magari quasi quasi subito nel frattempo vi posso dire che eh, cosa è successo la fornace è andata abbiamo fatto un po' di concrete gialla sempre per prova per vedere se funzionava bene e vi volevo far vedere siamo stati fk alla farma di pesca, e volevo farvi vedere cosa è venuto su, è venuto su un sacco di robe, un sacco di incantamenti e non mi ricordo altro perché la roba è veramente tanta. Ci siamo buggati nella porta, Vabbè. quindi andiamo a dormire. Johnny sta buono, usiamo il letto rosso stavolta, quindi eccoci qua. Comunque. Apertura a raffica e chiusura un po' più lenta perché, sennò, allora questa è la farma, la nostra bellissima farma. Qui ho fatto, in caso qualcuno venisse magari nel mio mondo così e dice: Magari vediamo qua, peschiamo e gli ciulliamo un po' di roba, no? Prima non c'è niente. Vabbè, dice: Vado giù, c'è un'altra cesta. Praticamente, ho tutte le ceste vuote anche per una condizione di spazio, non avevo abbastanza hopper, allora ho usato la cesta al posto degli hopper, che funziona benissimo. Si arriva qua sotto, dice, eh c'è un'altra cesta, qua, e invece no, non è lì la chest una serie di hopper, che portano a queste chest qua, due di smestamento, esci, e una qua. No, un arco con ripristino, subito buono, qua è perché l'avevo appena svuotato. Perché <coughs> a proposito, le fornaci mi sono ricordato che avevano finito di cuocere e avevano finito il carburante. Quindi, bene che abbiamo messo a fare il carbone a carbonella. Come vedete, guardate qua: quante canne da pesca con ripristino, vediamo. Aspettate, ripristino. Fortuna del mare, ripristino, ripristino, ripristino, ripristino. Fortuna del mare, ripristino, ripristino, ripristino, ripristino, ripristino. Cioè guardate quanta roba con ripristino. Cioè che sarebbe mending. Se noi riuscissimo a prendere queste qua e metterle su un arco così... Noi diventiamo immortali praticamente, che è quello che è successo con la mia armatura ovviamente. Ripristino, ripristino, ripristino, ripristino. ripristino, ripristino. Perché? C ho tutti questi ripristini, perché qua con questa farma di pesca si pescano un botto di libri incarnati con ripristino. Che io se non sbaglio li ho usati tutti perché li ho messi in una cesta a parte. Vediamo, dovremmo averne ancora qualcuno. Pappappà, pa, fortuna, eccolo qua, uno con ripristino Un po' di respirazione, una protezione Vediamo un po' di flame, protezione del fuoco, efficienza, tocco e velluto, e potenza e fiamma Quello da mettere su un arco Qua ci sono le maledizioni Che adesso ho vuoto perché fortunatamente <coughs> ho trovato solo un libro con la maledizione della scomparsa quindi mi è andata anche bene quando abbiamo... poi cosa abbiamo qua sotto? Abbiamo, un... abbiamo trovato un sacco di file uh, inciampo, i ganci. No, quindi potremmo fare altre farma se vogliamo. Poi abbiamo un, un fracco di ossa con cui facciamo le polvere d'ossa, delle strighe che comunque non servono. Tante boc boccette per fare le <coughs> pozioni, <coughs> le ciotole perché voglio già provare l'isola dei funghi e farmi un allevamento di funghi di cosa è i funghi e se riesco comunque probabilmente farò fcam, riuscirò a porterò delle vacche fungo e farò un allevamento un po vicino a casa mia un po' di cuoio un po' di frecce, qualche stack un po' di legnetti tante tante selle che queste le useremo per i cavalli che abbiamo delle Tag 48, le ne prese veramente tantissime poi cosa abbiamo? Vabbè un po' di pesce, un po' di carne, altro pesce, ah sì, un sacco di stivaletti in cuoio Che minima, non so minimamente cosa farmi Qua sentite il rumore di lava perché praticamente qua dietro c'è un sacco di lava Perché l'ho messa io, perché ero in creativa E ho scoperto che dietro c'è un, come si chiamano, le magion, no la magione, eh, le... Non mi viene in mente aiuto. I doji, quelli lì sotterranei, che comunque ho scoperto ce n'è uno, e l'ho isolato tutto dalla lava e era pieno di mob, quindi la lava mi aiuta, mi aiuta tantissimo a non far spawnare i mob e poi andremo a visitarla comunque in un episodio. Ora, vedetela che c'è una costruzione, eh, beh, andiamo a vederla. Scusato, ho dimenticato di fare quella. Diciamo come si chiama quella fottutissima barca Quindi andiamo a farla Che ci mettiamo molto meno tempo Scusate okay. <ride> Non ho voglia di farmi craft Un'altra crafting table Siccome ce ne ho sparse un po' in giro per la mappa Un po' tante sì. Facciamo un po' di stichettini Anche se ce li avevo già E ci facciamo la barchetta Ho detto la barchetta in betolla oh. ci Facciamo a prenderla se o no ok però già che ci sono volevo provare siccome di enderpearl ne ho parecchie se non sbaglio ne ho uno stack che equivale a 16 per le enderpearl adesso non mi ricordo quante ne ho forse un po' di più boh. questa spada per per uh, contro i gli enderman è veramente efficace ho lanciato giù un occhio di ragno ma farò stesso noi comunque lo riprendiamo per sicurezza allora voglio fare una roba per accorciare i tempi Vediamo Oh cavoli Questa non ci voleva Questa non ci voleva No Aia Ci siamo schiantati Non ho tirato troppo alto, Siamo finiti su Fondale dell'oceano Ma comunque siamo qua vicini per usare la nostra barchetta Quindi Barchetta oh, barchetto ho detto E andiamo Allora spero Che non stia tramontando il sole No dai Che quella è una zona veramente pericolosa di notte Cioè ci que È veramente tanto pericolosa Come vedete Parca miseria Aiuto Aiuto, sono incastrato. Aiuta! Com'è che si sale qua? Ok. Fatemi vedere come si riesce. Queste qua io potrei prenderle. In teoria sbatterle in asciugatrice e asciugarle. Cioè sbatterle in asciugatrice, sì. Ah, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa. Dai che la prendo, dai che la prendo. Presa. Ta ta ta ta ta ta ta. Torniamo su, torniamo su, senza soffocare Ok No, allaggato, ok Siamo salvi, no scherzavo, siamo incastrati sotto Moriremo Come si fa, come si fa Come si fa ad uscire da qua Ok È Perché sto cercando di togliere tutta l'acqua Come vedete, mi ha tolta un bel po' Allora ah, devo toglierla tutta ah! Cavoli Cavoli Cavoli Aiuto Ok Adesso ci facciamo una stradina per tornare su schazzavo Oppla Facciamo adesso possiamo fare comunque come vedete questa qua è la prigione per villager adesso vediamo se riesco ad andare vi faccio vedere le celle ok queste qua sono praticamente è una prigione che è tipo alcatraz non puoi fuggire perché sei circondato dal mare no? da sì dal mare sei circondato e va anche sotto il mare come vedete e quindi non puoi fuggire Dovrei perire qua per l'eternità. Comunque qua saltiamo perché saltiamo? Boh, vabbè. Come vedete qua <ride> ci vuole un po' questo il livello base. E qua ci sono. Ho iniziato a costruire le celle. Come vedete, queste sono già le prime celle pronte. Qua dovrò metterci un pulsante per poter entrare e torturare i villageri, qui è eh, fatto così che da qua non possono fuggire. Comunque, perché non c'è spazio. Cioè, no. A parte che non hanno nemmeno spazio per saltare dentro. Quindi da dentro non si può aprire la porta si apre solo da fuori quindi se entro dentro beh capite mi sono fregato quindi non entrerò mai metterò dentro i villager e ven venerò no vennerò verrò a fargli visita e là ci sono pezzi di roba volante vabbè torniamo <coughs> a casa con le spugne si scoma Passa, ecco, passa in primo posto verso il paro corre, ecco. Sta per tagliare il traguardo. E ci siamo, ci siamo quasi. Ultima curva, ultima curva. Passa un destro, fa una sgommata, arriva, eccola, eccola, che si sta avvicinando, si sta per schiantare, si sta per schiantare. Ma eccolo che curva, all'ultimo passa è vantaggio, nella ultima curva verso la vittoria, eccolo, eccolo, eccolo, vede il punto di arrivo, ci siamo quasi, ci siamo quasi, manca il molo, non c'è il molo, si sta per schiantare, vediamo come reagisce, eccolo, eccolo, all'ultimo arriva si salva. Ok, siamo arrivati, la barchetta può pure restare qua, credo senza problemi, e già che ci siamo, sto albero lo tenia giù così tanto per... Tanto con questa accetta che dovremmo anche dargli un nome, dovremmo dargli un nome, come potremmo chiamarla? Accetta, tipo... io ho il piccone che con ripristino e oh, wow, bellissimo! Bello sto parkour, mi piace come ho fatto. Oddio, pensavo ci fosse un creeper. <ride> Ho fatto un mezzo infarto come sempre Ciao Qua dovrò mettere delle scalette Perché non si può tenere così Non si può Lì abbiamo i nostri amici lupi I nostri amici cilupici Là sopra ci sono gli orsi polari Che è il nostro zoo Quindi Vi ho fatto fare un breve giro Dove avete visto la prigione per villager questo era l'episodio, il secondo episodio dedicato, perché adesso devo chiudere perché non ho tempo, se no vi avrei, avrei fatto vedere intanto qua come vedete gli stacchi quindi devono aumentare. Vi avrei fatto vedere la roba molto meglio, più accuratamente, però eh, devo andare via adesso, quindi vi do un saluto elettrizzante con la mia cetta in mano che spacca chiunque. Potremmo, come, potremmo chiamarla lo spacca cranio, una roba del genere. Mm. È un bel nome, dai. Vabbè, comunque scrivetemi nei commenti qua sotto che nome volete dare a questa accetta. E noi nel prossimo episodio glielo daremo quindi domani. Vi lascio al, al direttore del canale Ridola Linea in Studio. Per questa tutta bella. Ciao! Sì, e intanto mi sono accorto che si è spostata la videocamera. Comunque, eh, eccoci qua, ci ha ridato la linea con un suo bellissimo solito saluto. Ricordo, <coughs> scusate, ricordo che è ancora attivo il concorso dei 100 iscritti, si vince la maglietta del canale che si è visto nel video precedente, che avete visto nel video, nella... no, nella live, nel vlog, il primo vlog che è stato fatto e potete vincere la maglietta del canale che l'avete vista lì lasciate i commenti lasciate i commenti con i nomi sulla città e sui vari strumenti che volete dare come ha detto il nostro reporter io vi lascio a un prossimo appuntamento domani sicuramente domani mattina a una certa ora uscirà il prossimo episodio e ci sarà anche un secondo episodio con il secondo incontro un saluto elettrizzante a tutti Bella ragazzi, bella vita Elettrizzatevi per i prossimi episodi Ciao